Questo mondo è sempre più strano E qua ho trovato una cosa E allora se vi ricordate lo scorso episodio c'era quella cosa strana Andatevelo a vedere se non l'avete visto Ma dopo aver visto questo episodio che è In questo episodio vedo che c'è un laboratorio Che sembra forse un laboratorio degli SCP Perché questo sembra effettivamente un laboratorio degli SCP Ma uh, non lo so perché io non li ho messi dentro gli SCP Quindi è abbastanza strano Qua non sembra esserci niente uh, Vediamo questa cassa Buche and una torcia con... Uh, vabbè uh, Girati dietro, significa ah, ah, e qua si può entrare Effettivamente nel coso SCP Molto molto bene um, Adesso cerchiamo effettivamente Di capire che caspita c'è qui uh, C'è una chiave, vedo C'è un coso di telekill Che io assolutamente prendo Però scusatemi, mi sembra effettivamente che queste cose Cioè, siano tutte cose SCP Io non vorrei dire però Hmm. Allora la torcia la prendo Perché è, tutta, è molto bella Cioè si può utilizzare um, Qua che cos'è che c'è Ok vediamo un attimo Esatto immaginavo che per questo servisse per prendere questo Però mi chiedo cosa serva questa chiave 7725 Comunque usciamo Allora tecnicamente uh, Qui vedo Un'altra chiave E dei, dei pezzi Ok Madonna raga è tutto così difficile c caspita, Questo laboratorio non è normale eh, ho sentito un rumore qua Ok, perfetto Che cosa c'è qui? Allora, questo... Vabbè, questo è un computer, effettivamente Va bene E eh, qua posso andare... Salve, signore Lei che cosa... No No No, eh, io, io non posso no no, no, no, no, no, niente Io io, io non so chi lei sia lei, lei è proprio Brutto, brutto, brutto, brutto Ti prego, dimmi che c'è qualcosa qua, non c'è niente eh, di Dimmi che c'è qualcosa qua, ti prego ah, c'è la telekill, perfetto Posso ucciderlo, questo schifoso Dove è finito? Ah, via, via Allora, sembra effettivamente però resti io Non mi vuole proprio uccidere Perfetto, ok Ehm um... Ci sono un po' di cose C'è un pane Effettivamente era un player questo Il che è abbastanza strano Aveva tutta da biohazard Questa è una chest E qua effettivamente Sembra che ci sia... Tipo un hopper Però non so cosa ci devo mettere dentro la cesta Non so, vediamo un attimo controlliamo queste, queste stanze Che effettivamente mi chiedo Ma queste stanze di chi caspita sono? Comunque qua ho trovato il pass Suppongo che questo pass io lo debba mettere All'interno di questa cesta Però mi chiedevo Queste stanze di chi diavolo sono? Cioè che caspita di laboratorio è questo? Vabbè, mettiamo il pass qua dentro Perfetto, messo Ok, me l'ha pure tolto Vediamo un attimo Esatto. E qua infatti si è aperto questo coso. E qui tecnicamente io posso uscire. Ok. Tecnicamente quel Dr. F è stato il mostro di oggi. Iscrivetevi per vedere altri di questi video spettacolari.